So... so. Senza un lamento, senza il nostro bacio, di agno, di adio. Io senza lamento senza io. Un...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 Eh. Oh, la, la. la parte nostra ci vuole fare una foto? ma lo dobbiamo aprire eh. lo dobbiamo aprire no? perché non è questo il regalo è la foderina grazie aprirlo <ride> c'è l'arte eh, già da sì, fuori sì, no, è dentro bellissimo vediamo cosa cos'è ecco. dipinto la Milena eccolo ah, <ride> Alzati un po' se non ti Facciamo una foto in cucina. Questo è molto importante. Alzati. Eh, no. Insieme al rino... Aspettate un po'... Per questo insieme... ce la dedicato. Sì, è Questa è... Da fare una, una fotografia molto importante. ma Grazie. Come... Insieme a rino...